Salve a tutti ragazzi, sono S2004, finalmente sono tornato e che finalmente spero che voi siete passati abbastanza bene col coronavirus che non abbiate avuto molti problemi, io personalmente sono stato abbastanza fortunato, non ho avuto problemi quindi sono contento, spero sia uguale anche per voi, comunque allora sono andato un po' avanti e con un po' intendo tanto po' però <ride> non ci posso fare niente non c'è niente da fare perché non avendo più registrato video non avendo più avuto eh, internet decente perché seriamente non ho avuto internet decente perché eh, ho avuto problemi, forse ve l'avevo già detto nel video dove avevo, fatto, dove avevo messo i miei. Ma vabbè, altre cose. Forse mi è cambiata la voce in questo periodo. Boh. E a proposito di voce, perché il mio microfono fa rumore. fa un rumore brutto? Ecco, io ho scoperto che il mio computer prende l'audio dal microfono del computer e non da quello delle cuffie. Quello allora, delle cuffie manco lo trova e quindi lui prende l'audio da quello del computer e il microfono del computer di conseguenza è attaccato alla ventola e quindi si sente il rumore di, di quel rumore che c'è. Altre cose, eh, come potete vedere sono andato avanti, ho oh, il Chariz Charizard del 93 e va bene non ci posso fare, <ride> lo so sono andato troppo avanti però vabbè, in realtà non ho neanche fatto tanto questo secondo me è un mega non lo so, proviamo non era un mega, è solo enorme vabbè, noi sciocchiamo tutti come al solito tra l'altro ho, ho anche scaricato un'applicazione di risoluzione dei pronomi dell'audio che si chiama CRISP però CRISPA scusate per questo tipo di parole ma non funziona quindi GG altre cose non so cos'altro dire ma no, vabbè quindi allora cosa ho fatto ho dato Charizard al 93 allora, questo è il team al completo per adesso se non trovo altro poi ho, ho se io scusatevi se pronuncio male i nomi dei Pokémon ma vi giuro che non ne so niente, quindi non prendetevela. C'è un Patrat contro un arpop. Mm. Poi ho il commo che l'ho portato al 71, perché comunque è sempre abbastanza forte. Poi ho Delfox, che è molto forte. Hunter, spero si pronuncia così e bravery o oh bravery, boh non lo so e sono tutti più o meno su 60 altre cose che ho preso che ho nel si sì, perché ho catturato un sacco di cose però alla fine è... alcune le ho scartate e le ho tenute ho scartato più roba che una roba che ho tenuta al ah, pc ho, ho scartato allora ho catturato floatzel rookie di se si pronuncia così, Pupitar, se si pronuncia così, Larvesta, Typhlusion, Zangos, Dubblade e Minfu, però questi, tra l'altro li un oggetto, ah, bene, questi li ho scartati, questo Brightsein, e... non so se era meglio ma, per qualche motivo ne ho catturato, due, non mi ricordo perché. O, qua c'ho Nidorina Shiny e Lugia. Lugia. Non so come si pronuncia. E l'ho trovato totalmente a caso. Non ho nessuna clip dove dimostro di averlo catturato. Ma, vabbè, ve lo faccio anche vedere, ma è abbastanza perfetto. Catturato con una baseball. Tra guardiamo anche le statistiche è il psico voilà statistica ok ho sbagliato come già che si chiama qua ha della roba e la natura diciamo che non va molto bene perché lui bisognerebbe gustare l'attacco quindi un ad e anche adamant non lo so Cosa poteva andare bene comunque. Questa natura non ci sta molto velocità 6 poi volevo farvelo anche farvi vedere che è molto buggato. Perché io ci posso salire sopra e va bene, e dove è finito? Ma io poi non lo posso più richiamare. E quindi l'unico metodo è quello di farlo morire su un cactus è una cosa molto brutta ma è l'unico metodo per farlo tornare nella pokemon e qua ci metterò ancora una vita vabbè taglio perché siamo già a 6 minuti e non ho fatto vabbè ah, approfittiamone per guardare le statistiche allora Cinderis già ve l'ho fa... ve fatto vedere Delfox non mi sembra quindi Mosse, ho cioè queste mosse qui, che le ho prese da un ricordo mosse. Poi qui ho una naturalone lì che comunque non è male, perché comunque gusta. No, non è vero, fa schifo, perché gli serve l'attacco speciale. E niente, vabbè. Enorme, infatti è molto grande. E altre cose, boh, penso che non ci sia nient'altro di importante. Haunter Tra l'altro Haunter dovrebbe evolversi in Gengar E poi po possiamo farlo Omega Ma a quanto pare si deve evolvere tramite scambio E io non so come farlo Perché? Tra l'altro c'è un R qua, cosa vuol dire? Ah, per cambiare il nome E la mia solita swig non si può fare perché sono da solo c'era anche un altro, però dobbiamo aspettare qua che finisca di morire sto qui... Oh, finalmente sei morto! Quindi, curiamoti e poi facciamo vedere... Non mi ricordo che avevo ultimo nel team... Bravery, Bravery... preferisco chiamarlo Bravery... Che è molto forte, perché io... Forse non so se lo sapete, ma su, su eh, Discord c'è un bot che si chiama PokeCord Che tra l'altro oggi che registro il video hanno deciso di chiudere il bot Ma vabbè, per tutti quelli che usano PokeCord vi dico state calmi, secondo me ritorna Perché se ha avuto problemi col copyright non lo so, potrebbe anche non tornare ma se non ho avuto problemi col copyright ed è solo per il motivo che ha detto, ovvero è stanco e troppo stress, probabilmente ritornerà. Ma a parte questo vi consiglio, venite tutti su Discord, ho anche lasciato il link in descrizione per entrare, potete giocare a PokéCord, è bello, e io l'ho usato per imparare molte cose. Potete anche parlare con me, parlare con altri, ad esempio Red Harper, ovvero quello che mi ha regalato il profilo, ma lasciamo perdere. E anche Madamarco, tra l'altro passate sul suo canale, se mi ricordo vi lascerò il link in descrizione, ma non me ne ricorderò, quindi cercate Madamarco su Youtube, che tra l'altro è arrivato a 500 iscritti, quindi GG. Altra cosa che volevo dire, ho fatto questo video soprattutto per questo, c'è uno scratch che mi va ad attaccare, spero di no. Eh, tra l'altro dovrei dormire un'altra cosa che volevo dire nel video è che domani, che è il 31 ovvero il giorno in cui pubblicherò il video è il mio compleanno e viva. spero che qualcuno se lo ricorderà ma probabilmente nessuno se lo ricorderà nel caso fini nei commenti comunque il fatto che ho scelto Brave... Ah, non ho fatto vedere le statistiche. Statistica o... Una statistica un po' decente. Deve gustare l'attacco, anche se Adamant sarebbe stata perfetta. Dimensioni normale. Tra l'altro ci possiamo anche salire sopra. Anche se mi aspettavo che fosse più grande. Perché nella descrizione scritto... C'è scritto che... È, il, è Un metro e mezzo... Oh. giù di lì ed effettivamente se contiamo anche le ali potrebbe essere però è molto piccolo comunque ci possiamo volare sopra noi va bene quindi adesso appolleghiamoci qua Haunter non so se si può cavalcare ma penso di no di fatti Del Fox non ve l'ho ancora fatto vedere è enorme non si può cavalcare penso che si, perché si è in piedi ma lo sapevamo che non si può cavalcare Jinderace Idem Charizard, sappiamo che si può cavalcare ed è anche il top se non fosse che si vede tutto così però forse se mi metto in F1 non so cosa ho cliccato, ho fatto una screenshot però se mi metto in F1 si vede lo stesso, fa niente torniamo a casa, che tra l'altro casa mia fa abbastanza schifo effettivamente All'inizio l'avevo fatta solo per, per usare un po' i materiali e le mod, ma fa abbastanza schifo, oltre al pavimento che è carino, e un po' il tetto, casa fa schifo. E probabilmente, forse non me lo volevate dire nei commenti, però, vabbè, preferisco le case vanilla, a sto punto. Peraltro, gli aggiornamenti della 1.15, la 1.16 allora, ho smesso di portarli chiaramente perché non ho più potuto usare il wifi e non potevo più registrarli. Poi, anche perché a casa mia è un casino allucinante: casa mia è piccola, siamo tutti lì. Magari qualcuna a casa e quindi fa rumore: non posso registrare un casino atroce e rip. Quindi, non si può registrare, non posso caricare i video. Ne approfitto. Al sabato quando io vado da mia nonna posso registrare. Altre cose. Ah sì, ecco, stavo dicendo. Aggiornamenti eh, di Minecraft. Ce ne sono stati un sacco. Non so se farò un video riassuntivo, ma il video quando uscirà la versione lo, lo porto. Il video riassuntivo probabilmente non lo so se lo porterò, però penso che lo dovrò portare perché hanno aggiunto il mondo per chi non sa cosa hanno aggiunto non ve lo, potete, non ve lo immaginate neanche non so cosa altro ah ecco ha tolto la pianta che c'era qua perché era ultra fastidiosa e, e qua ho aggiunto un po' di casse perché non so più dove mettere la roba allora vanilla queste nevani non l'ho più aperta perché non ho internet, quindi non so cosa potrebbe essere successo, oggi potrei guardare, ma probabilmente non sarà cambiato niente perché non penso che gli altri si siano messi a giocare, però dobbiamo 5 caramigliari. Ho visitato anche un tempio in cui ho trovato Lugia. Lugia e mi sono fatto un'armatura che è totalmente inutile ma no, vabbè sono anche andato in una palestra in cui ho trovato queste cose qua che sono fighe in cui puoi fare anche un loop in cui perdi ah bella e va bene. ecco questa è la cosa più costruttiva che puoi fare con queste cose e niente è stato un video soprattutto discorsivo io non sono più aiutato a fare i video quindi probabilmente non ho parlato tanto e ultima cosa, proviamo a fare una battaglia L'ho trovato Boh okay. Boh probabilmente era una palestra ah. ah, ecco Questo posto qui che non so che cos'è Se voi lo sapete ditemelo nei commenti Perché io non lo so minimamente vabbè Ora Andiamo alla palestra proviamo a fare qualcosa palestra elettro dove? ecco qui c'è di t no vabbè c'è charizard moriamo perfetto Ma avevo detto che aspetta ho detto che volevo togliere Charizard e non l'ho fatto quindi partiamo di Lugia, dai. Magari è abbastanza forte. Quindi, a Drago Furia, Missa. Ha delle mosse orribili. Quindi usiamo Forza Antica che fa pure schifo e non gli fa neppure danno. Evviva! Usiamo Commu che morirà. Usiamo Drago Danza per Para aumentare l'attacco usiamo oltraggio. Uh. È stato un'ottima un cosa. Allora abbiamo battuto questo. Cosa? Mi posso togliere i tappeti. Ci dobbiamo curare. Quindi devo tornare a casa. L'ultima è stato inutile quindi a sto punto così amolo vabbè teniamolo ce l'ho da non abbiamo nessun tipo terra se no sarebbe stato ottimo e infatti tra l'altro qui ci hanno messo pure dei tipi terra che sono immuni vi ecco, rompo il vetro così mi parate vabbè dai qualcosa ci siamo portati a casa ma tra l'altro vabbè niente vabbè il video finisce qui spero vi sia piaciuto spero che che vi sia piaciuto che sono tornato e probabilmente nel prossimo episodio cambierò casa e proverò a portare la vanilla per vedere cosa è successo, se è cambiato qualcosa. Però, non so. Comunque, detto questo, io vi saluto e ciao!